Ciao a tutti ragazzi, sapete già perché siamo qui, quindi io direi di andare direttamente con la sigla e... vai! Ah, A me non mi interessa però della sigla... Ottimo, ciao, la sigla l'abbiamo fatta. Adesso ce ne andiamo nell'altro studio, vi faccio vedere eh, in pratica che cosa succede, come sistemare questo problema, praticamente quando importate una clip eh, girata con l'iPhone Uh, su Premiere Pro, um, il punto move, spesso e volentieri, se non quasi sempre, almeno a me succede, vi incasina tutti i colori, contrasti, luminosità, sovraesposizione, che manco la madonna di me giugori. Detto questo, ce ne andiamo su in Studio, correggiamo e vi lascio anche in descrizione un file che scimmiotta tipo il D-Log, potete usarlo per fare una piccolissima correzione colore, non fa miracoli, ma è meglio di niente ed è gratis. Andiamo! Premiere Pro aperto, devo importare la clip, la clip qua, la importo ed ecco praticamente il casino che succede. Colori completamente sovraesposti ed è un manicomio. Apro la clip giusto per farvi vedere che non, non è la clip il problema, ma questo già lo sapete. Colori giusti ecco più o meno il cielo è un gran manicomio comunque come risolvere cancellate il file dalla timeline eh, lo importate nella, nella cartella del, dei file del progetto clic destro Modifica, interpreta metraggio, sì. Spazio colore sostitutivo. Allora il casino lo dà questo codec qua che a Premiere non gli sta bene, però all'iPhone sì. E cambiate Rec 2100, 2100 e lo spostate a Rec 2020 Sin. Ok? Rimportate in timeline. Ecco risolto. Semplice, veloce. Se volete fare una cosa aggiuntiva è scimmiottare il D-Log. Utilizzate il file che vi metto in descrizione, gratuito ve lo scaricate, ve lo mettete in una cartella e fate lo stesso procedimento con un passaggio in più. Interpreta metraggio, loot di input, gli date il file, ecco qua, e praticamente avete una clip con colori leggermente più scialbi pronta per essere corretta. Non che si possano fare miracoli però, è già un'idea. Questa situazione è molto figa, la trovate nella, nelle, a Orlando in Florida, negli Universal... Eh, l'ho tirato fuori dalla mia, dal mio ultimo viaggio trovate il video completo su, su Instagram by the way eh, niente, questo è molto semplice ok, spero che eh, vi sia stato tutto abbastanza aiuto se è stato così Lasciatemi un like, una spolliciata che non vi cambia nulla, attivate la campanella, e mi raccomando se ne avete voglia seguitemi nella, nel mio canale sulla pagina Instagram che trovate molto ma molto ma molto di più, e soprattutto trovate anche il video completo della, della clip che stavo usando come esempio su Mario Pro. E ho detto tutto, ciao ragazzi, a presto!